Il Comune di Milano è impegnato storicamente in relazione a quelle che sono le azioni legate alla cooperazione e al cosviluppo e questo è un impegno storico dell'istituzione locale convinti che da qua possono costruirsi e consolidarsi relazioni importanti con filiere produttive riguardanti altri popoli, altri paesi. E poi il lavoro che si sta facendo nella città oggi, probabilmente con più convinzione di prima, è quello di intensificare la relazione con le comunità dei migranti qui, proprio rispetto alla sfera dei diritti, alla qualità della vita, insomma come è stato autorevolmente detto tempo fa, sono arrivate persone, non braccia al di là di quello che si riteneva e questo vuol dire avere a che fare con donne e uomini che sono portatori di domande e di necessità rispetto a cui non poter girare la testa.